Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, questa puntata va in chiaro, una puntata di soteriologia, perché è un po' il riassunto di tutta la prima parte del nostro percorso che è per abbonati, che ringrazio, e... ma ringraziamo anche chi si iscrive gratuitamente al canale attivando qui. Se lo gradisce la campanella che vibra e sarà sempre informato sulle nostre nuove nuovi video e nuove uscite. Perché abbiamo fatto questo? Perché è un po' il riassunto di una prima parte che credo di grande interesse che possa gettare un po' di luce ulteriore su brani dei Vangeli che per noi, che noi conosciamo benissimo, voi conoscete ancora di più, possono sembrare magari già archiviati, messi agli atti come certezze, ma di una... Fazione esclusiva, aggiungo io, invece con ulteriori approfondimenti sui testi coevi o addirittura antecedenti alle narrazioni evangeliche, e beh, i testi del Vangelo assumono una valenza certamente ancora più forte, ancora più eh, per noi potremmo dire eh, intrigante, ma acquistano sicuramente più luce, perché noi vediamo tutto dall'ambito cristiano. Sappiamo come sono andate a finire le cose, sappiamo che Gesù ha parlato di una perdizione perpetua, come di una salvezza futura, perpetua. Salvezza che si intende quando si risuscita dai morti, dopo essere stati graziati, cose che sappiamo. Proviamo a vedere cosa pensavano ulteriormente, invece, o anche, i figli di Israele, addirittura prima dell'epoca di Cristo. E vedremo come Cristo alcune cose le accetta, altre le modifica e, altre e di alcune altre non ne, non ne parla neanche. Quindi noi non possiamo sapere se sono accettate dal Signore oppure no. Allora, tutto inizia da eh, un'affermazione trovata in Sanedrin 1.10. Questo testo eh, viene poi ripreso più volte anche nei Pirke Avot. Cosa sono? Sono trattati della Mishnah. Sono trattati che noi troviamo quindi nella parte più arcaica, nella stratificazione più arcaica del Talmud, sono documentazioni di ciò che Israele pensava, credeva e viveva addirittura prima dell'epoca di Cristo, certamente all'epoca di Cristo e certamente anche nell'era apostolica e subapostolica. E cos'è questa frase? Tutti i figli di Israele avranno parte al mondo futuro. Questa frase è una frase volutamente generica perché noi cristiani dovremmo dire sì ma cosa si intende con l'anima, con l'anima e col corpo, con la resurrezione, un evento metastorico o qualcosa di ancora storico con la presenza di Dio in mezzo a noi. Si fa riferimento a un rapimento celeste, per i quali anche i figli di Israele e verso i quali anche i figli di Israele e per i quali i figli di Israele davano molta speranza ed erano certi di questo rapimento, così come i cristiani della prima ora, rapiti alla venuta del Messia sulle nubi, alla venuta del Cristo, il Messia per noi sulle nubi. Quindi cosa si intende per parteciperanno al Olam Abba? Volutamente frase generica. Perché? Perché qui ci sta proprio... La grande differenza la grande differenza tra i vari maestri tra i vari rabbini fermo restando lo dico per senza per non cadere in equivoci che didatticamente possono capitare gesù parla chiaramente di perdizione perpetua e di salvezza glorificazione visione beatifica chiamatelo come vi pare eh, per sempre per coloro che vengono definiti salvati, cioè quelli che risusciteranno dai morti, perché fino a quel momento nessuno può essere salvato. In quanto anche chi muore in Cristo, che è in grazia e che è santo, possiamo dire, deve comunque aspettare la risurrezione in questo eone, in questo stato di cose. La risurrezione è il punto centrale del cristianesimo, la risurrezione della carne, non la risurrezione di anime e cose di questo genere. Bene, adesso per capire meglio, vediamo. Qual è l'ante fatto? Ma si salvano tutti i figli di Israele? Cominciano alcune eccezioni. Allora, ai tempi di Rav Akiva siamo intorno al 130, morirà nel 135, martire anche lui dopo la distruzione di Gerusalemme, durante la distruzione di Gerusalemme, e quindi subisce esso stesso la grande persecuzione, la grande guerra che è imperatore adriano scatena verso i figli di israele facendo stragi inenarrabili proporzionalmente, proporzionalmente le stragi causate da adriano sono molto molto di più di quelle di hitler e di quelle di vari pogrom delle crociate e di tutte le guerre che israele ha dovuto subire c'erano alcune eccezioni la prima eccezione che io ho notato è il geroboamo Giorobamo, secondo Ravachiva, è uno di quelli che assolutamente non potrà far, far parte dell'evo dell futuro, dell'Olamabà. Eh, le motivazioni possono essere tante: noi dalla Bibbia sappiamo che fu scismatico e fece fare idolatria al tetagramma sui due luoghi di, di, di culto nel nord di Israele, impedendo quindi il pellegrinaggio a Gerusalemme. L'altro personaggio abbastanza strano, è, è, quindi parliamo di re, è Ahab, sapete, re di Israele, marito di Jezabele, persecutore eh, feroce eh, del profeta Elia, sincretista e chi più ne ha più ne metta. Poi c'è Menashe, ma Menashe, in italiano Manasse, noi sappiamo da, dal cronista che si converte, c'è anche una preghiera apocrifa, a suo nome dove lui veramente chiede perdono per tutte le catastrofi che ha combinato addirittura facendo passare i propri figli attraverso il fuoco Ma, e tra le persone comuni invece noi abbiamo Balaam e sappiamo benissimo Balaam il vaticinatore quello che doveva vaticinare contro Israele poi invece lo ha benedetto fa anche una fine ingloriosa quindi è di fatto un nemico di Israele poi abbiamo Doeg Doeg le Domita vi ricordate? quello che uccise i coanim che avevano appoggiato re, re davide nella fuga chi tocca i coanim non fa una bella fine è un po quello che è successo anche nei nati degli apostoli quando uccisero giacomo il cohen e chi perpetrò quella, quel crimine poi morì con dolori devastanti roso dai vermi. Poi abbiamo Achitofe, l'Achitofe sappiamo era un grande consigliere di Re Davide, poi passò dalla parte avversa, consigliò a Salonne eh, un combattimento frontale contro Davide, a Salone morì per quello, e quindi eh, personaggio meschino, traditore e quant'altro. Bene, anche lui è destinato, secondo la Vakiva e secondo quel taglio di quell'epoca lì, alla, alla, a non partecipare a Lolamabà. E poi abbiamo Gehazi. -eh, Ge -eh, Ge -eh, Ge Gehazi, che era eh, servo di Eliseo e voi sapete che fu colpito di lebra perché? Perché vuole fare una tresca sostanzialmente, guadagnare denaro, eh, con Aman il siro, se ricordate, perché eh, pur essendo stato gra gratuitamente guarito da Dio attraverso la preghiera di Eliseo, eh, no, lui ci ha voluto guadagnare, ci ha voluto guadagnare e questa specie di simonia pretempore eh, fu colpita prima di lebra e poi da questo giudizio che era Ravachiva che raccoglie un po' le idee dei suoi antecedenti maestri, certifica per Gehazi. Ora, con il passare del tempo, così come affermerà per esempio sempre Sanedrin al, al, al, al capitolo 10 al, eh, al Pasuk 3, vengono anche inseriti, ma questo forse anche per motivi politici, nel senso che, eh, fino alla distruzione di, di Gerusalemme, bene o male, eh, anche un Goi, eh, quindi un, un etnico un non, non ebreo, avrebbe voluto e potuto fare Teshuva e diventare israelita o partecipare all'Olamabah come eh, giusto in quanto osservati i sette precetti noachidi o noachici che dir si voglia. Si allarga, si, allarga, si allarga questo spectrum alla generazione del Mabul, la generazione del diluvio, la generazione impenitente, quella che peraltro su questa linea era un po' anche Pietro quando fa riferimento a una predicazione del, di Cristo eh, nel periodo di Noach e anche lì il rifiuto dell'Evangelo da parte dell'ultima generazione, quella che poi fu salvata dagli Otto dell'Arca. Poi abbiamo ehm, la generazione della dispersione, quella che aveva voluto unire globalmente l'umanità intorno alla torre, facciamoci una torre per arrivare fino al cielo. Questa generazione sarà uguale, identica all'ultima, quella per noi, per l'anticristo e il falso profeta. Gli uomini di Sodoma, Gomorra, Zeboim, Adma, le dieci spie che hanno spiato male, perché hanno infiacchito, hanno voluto infiacchire il popolo di Israele, popolo di Israele. la generazione del deserto, Ravachiva aggiunge anche questi, figuriamoci i duecento e più del gruppo di Korach no? e di Abiram, e le dieci tribù che eh, fecero idolatria, rimanendo poi solo la tribù di Levi e la tribù di Yehudat. Ma queste sono cose che vengono dopo ai tempi di Rab, Eleazar. Questo è un aspetto eh, importante. L'altro aspetto altrettanto importante è quello della genna. Che cos'è la genna e a cosa serve nel piano salvifico di Dio? Chi nega che la Torah venga dal cielo e quindi che sia la norma assoluta e quindi nei confronti della Torah abbia un atteggiamento da veramente Kilul Hashem, di profanazione, questi non parteciperanno assolutamente al mondo a venire, che sia un ebreo o non ebrei. Chi nega la resurrezione non parteciperà, perché quella è la legge. Non ci credi, la neghi, non l'avrai. Capite come si ragionava. Gli epicurei, epicuros, non sono gli epicurei della fazione apposta alla stoa, cioè i gaudenti dei beni leciti, Epicuro diceva questo in fondo, no, non, non sono loro, vengono definiti i picurei secondo i maestri, secondo i grandi specialisti. I picurei sono coloro che di fatto ehm, fanno un uso sbagliato dei libri di Israele, interpretano a modo loro, pervertono il senso delle scritture, filosofeggiano a scapito del, della Torah del pe, della bocca, delle labbra della Torah Kataf esattamente così come è scritto quindi sono gli irriverenti alla legge, queste persone che siano pagani, non pagani, ebrei, non ebrei non parteciperanno all'Olamabah, quindi a noi potremmo dire alla gloria ma che funzione ha la Genna? io ho, mi sono appuntato queste, queste alcune note perché voglio essere preciso allora, secondo il trattato che è uno dei trattati più importanti della, di tutta la letteratura biblica, che documenta soprattutto la fede prima degli israeliti, prima di Cristo e dell'epoca di Cristo si, chiamano, si chiama questo trattato trattato di Eduyot, al capitolo 2 al Pasuk 10 dice esattamente così che la Genna è la punizione di 12 mesi per il malvagio e si riferisce a una punizione che renda adatto il malvagio a essere purificato da tutti i peccati. Quei peccati per i quali non si rientra nelle esclusioni di Sanedrine 10.1.3, l'estensione ve l'ho data prima, poc'anzi, nel senso che Dio è clemente e punirà i malvagi solo per 12 mesi, i malvagi figli di Israele. Dopo i quali, ecco, qui c'è una, una differenza. Per alcuni sono annichiliti, per altri possono rientrare nello Mabba. Anichiliti forse nel senso che sono mortificati completamente. Non si parla mai di estinzione di corpi, di anime, di creature, specie di Israele. Il ghenon quindi non è spia, la Genna non è spia. Io ho trovato il sifrea numeri 112, proprio per essere certo. Esiste un detto anonimo, antichissimo, di un sifre a Deuteronomio 333, secondo cui la sofferenza del ghinnon è spia per i malvagi. Perché ve l'ho citato? E non, è, e non è così. Perché noi dobbiamo stare attenti alla citazione dei testi per l'epoca, perché qui si arriva fino a testi del VI secolo d.C., noi non interessano più evidentemente, a noi interessano quelli prima di Gesù e quelli dell'epoca di Gesù e dell'epoca apostolica o immediatamente suma apostolica, suma apostolica perché è il periodo in cui i Vangeli cominciano a essere redatti, cominciano un pochino a circolare, le lettere di Paolo già circolavano da una cinquantina d'anni, però erano solo ehm, verso le chiese alle quali lui scriveva, capite cosa voglio dire, o le varie comunità, le encicliche erano proprio queste, lettere che dovevano a livello proprio di enciclica girare appunto tra le varie chiese. Perché vi ho parlato di questo? Perché se a questo punto facciamo un piccolo esperimento, leggiamo, a questo punto leggiamo, in quest'ottica, la parabola del Enrique Pulone. C'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente, non c'è niente di male. Un mendicante di nome Eleazar giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla messa del ricco. Quindi abbiamo due situazioni di vita, un povero e un ricco. Perfino, non si parla di peccatore o non peccatore, a volte i, pecca i, i, i poveri sono più peccatori, più cattivi dei ricchi. Perché? Perché quando ti, ti manca l'aria e l'acqua alla gola, ti devi attaccare alle cose per sopravvivere e diventi anche violento. E ti attacchi morbosamente alle piccole cose che tu puoi avere. Quindi non è un problema giuridico. Non è un problema morale. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Qui siamo nell'ottica: hai vissuto bene, pur avendo fatto i tuoi peccati, dopo li paghi perché hai vissuto bene. Hai vissuto male, pur avendo fatto i tuoi peccati, adesso comunque li hai espiati con la sofferenza. È un po' questa l'idea. E quindi adesso puoi godere perché hai già pagato. Mentre quell'altro che magari ha fatto i tuoi stessi peccati non ha pagato nella vita, deve pagare nella, nella di là. Sto facendo una foto dell'epoca, non sto dicendo che Gesù pensasse in questi termini. È un aiuto in più che abbiamo per capire che aria tirava ai tempi di Gesù. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Questa è un'espressione rara che si trova raramente. Nel Talmud si parla certamente dell'abbraccio di, di Abramo, si parla della comunione con Abramo, perché lui è il primo di questa serie, Abramo, Isac e Giacobbe, per i cui meriti i figli che vogliono rimanere nel patto andranno con, in abbraccio con Abramo, è sottinteso Isac e Giacobbe. Morì però Eleazar, fu sepolto. Ecco, del primo dice che fu portato direttamente in cielo, del secondo dice che fu sepolto, fu intombato. Stando nella genna, chiamata Hades, tra i tormenti temporanei, levò gli occhi e vide da lontano Abramo ed Eleazar accanto a lui. Allora gridando disse Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Eleazar a intingere l'acqua nell'acqua la punta del dito a bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. Non dice mi stai estinguendo, non dice durerà sempre, dice che gli fa del male. Ma Abramo rispose: Figlio mio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Eleazar, parimenti i mali, i suoi mali. Ora invece lui è consolato perché quei mali lo hanno purificato e tu sei in mezzo ai tormenti, perché anche tu avendo magari fatto gli stessi peccati o anche meno, però l'hai goduto, non sei stato colpito da povertà, indigenza, malattie, sofferenze. Per di più, tra noi e voi stabilito un grande iato, cioè un abisso, proprio abisso, il termine abisso indica proprio una separazione incolmabile, due dimensioni diverse. Coloro che qui vogliono passare da voi non possono, quindi c'era anche la possibilità di andare nel, nella genna, nel mondo, dei, diciamo del mondo pratico dei giusti, né così si può attraversare fino a noi, quindi né voi potete venire da noi né noi possiamo venire da voi. E quelli riplecò allora padre ti prego di mandarlo a casa di mio padre perché io ho cinque fratelli, ovviamente stanno bene, li ammonisca perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento, quindi la Genna è un luogo di tormento, di purificazione, ma non dei peccati, è proprio di tormento, non è che i peccati, per la purificazione, per poter essere poi abilitato al mondo a venire, perché è un figlio di Israele, perché non, è, non si era escluso dalla vita facendo quelle tre cose che vi abbiamo detto e, e anche le conseguenze secondo via Chiva. Li ammonisca perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento, ma Abramo rispose, hanno Mosè, hanno la Torah, hanno i profeti che interpretano la Torah, e ascoltino loro, e lui disse, no, no padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà a loro, si rivederanno. Ebraimo disse, se non ascoltano Mosè e i profeti, e neanche se uno risuscitasse dai morti, sarebbero persuasi. E poi disse ancora ai suoi discepoli e parlerà degli scandali. Gesù qui non sta dando delle sentenze, dicendo che Erico e Pulone è dannato per sempre, perché all'epoca si sapeva che i figli di Israele non erano dannati per sempre, salvo chi? Chi voleva costantemente, in maniera pervicace, fino all'ultimo, mantenersi in uno stato di contrarietà a Dio, contrarietà alla legge di Dio, fino al punto di morte, con la volontà di autoescludersi dall'alleanza con Abramo. Viceversa, sempre per grazia, mai per opere. Su questo il Talmud è chiarissimo. Chi con le proprie opere, con la propria Kavanah, pur facendo i peccati, perché eh, i perfetti sono pochissimi, secondo le scritture, peccava, però amava Dio, voleva osservare Dio, non precludeva Dio dalla propria vita. Queste persone, che erano un po' la via di mezzo, avrebbero partecipato all'Olam senza passare dalla Genna o se passavano dalla Genna sarebbero rientrati immediatamente. Poi ci sono i Zadikim. I Zadikim sono quelli che ehm, hanno avuto un atteggiamento costante di ossequio, per grazia, alla legge di Dio. E quindi le poche cose che, di negativo che hanno fatto, anche di involontaria, lì non c'è problema. C'è il giorno del Kippur che, che perdona queste cose. Non si chiede mai nella letteratura rabbinica un percorso perfetto, si richiede la tendenza di voler fare obbedire tutte le leggi di Dio per rimanere nell'alleanza per grazia, che è esattamente quello che pensano i cristiani. I cristiani pensano, eh, su questa falsa riga rabbinica, Gesù non dice nulla di contrario a questo, i cristiani sono convinti che rinascendo in Cristo, rimanendo nell'alleanza del sangue di Cristo, nella nuova ed eterna alleanza, senza fare cose negative contro Cristo, escludendolo dalla propria vita, fino all'ultimo giorno, fino all giorno eh, possano per grazia accedere, noi diciamo, al paradiso, alla vita perpetua, volgarmente detta vita eterna, ma la vita eterna è la vita di Dio che già hanno i figli di Dio su questa terra, secondo la lettera di Giovanni, la prima lettera di Giovanni. Chi si perde? Chi vuole perdersi? Chi rifiuta Cristo? Fino alla fine. Chi rifiuta l'Evangelo? Chi rifiuta. E per gli Ebrei è la stessa cosa. Chi rifiuta l'alleanza? Ecco, queste, queste erano le idee all'epoca di Gesù. Scusate se era un po' lungo il video, ma credo che possa aiutare, e lo ripeto, ripeto per l'ultima volta per non essere equivocato, abbiamo letto ciò che i figli di Israele ai tempi di Gesù potevano capire della parabola del Ricche Pulone. Non stiamo, dicendo, non stiamo dicendo che tutti saranno salvati, non stiamo dicendo che la salvezza dei figli di Israele è identica alla salvezza dei, dei, della sposa, la sposa ha un ruolo diverso, è un corpo unico con Cristo, Israele è popolo di Dio, è altra cosa. Non stiamo dicendo questo. Non fate dire ciò che il video non dice. Io ho fatto una fotografia, bello brutta, sfocata, ma è una fotografia dell'epoca. Enrico e Pulone lo si intende in questo senso per loro al massimo nella Genna, stavi 12 mesi e poi o eri annichilito completamente che non si capisce se estinto o, come ho detto prima, mortificato al punto da, da non poter neanche più parlare e quindi poi partecipavi anche tu nell'Olama non si sa cos'era, non si sa come si viveva, non si sa perché ogni rabbino aveva la propria idea sull'Olam Abba, quindi non c'è una sistematica soteriologia rabbinica, come ci ho detto più volte, e chi era escluso era chi volontariamente faceva determinate cose. Non credeva alla risurrezione? Non l'avrai. Oppure se l'avrai andrai in perdizione. Misura per misura è una legge basilare nella soteriologia ebraica. Seconda cosa, sei uno che profana la Torah, la Torah non viene dal cielo, non è niente, basta solo dire una cosa così, pensarle una cosa così, senza ravvedersi, ti escludeva dalla vita. Oppure eri un min, un epicureo, letteralmente, che poi di fatto cos'è un min? Uno che legge testi ehm, sacrileghi, che legge testi ehm, scusate, di eresie, insomma chi vuole uscire dall'alleanza, fino all'ultimo giorno, dall'alleanza di Abramo. Questi sono quelli che volontariamente si, sì, tra virgolette, perdono, cioè non fanno parte dell'Olamabà. Non dice cosa succederà a loro, perché qui ci sono varie teorie, varie ipotesi, prima dell'epoca di Gesù, all'epoca di Gesù e di qualche anno, qualche decennio successivo. Anche perché le cose cambiano in base anche alle vicende politiche. Fino all'anno 70 si pensava in un modo, dal 70 al 135, un pochino più sfumato quel modo, dopo il 135 quel modo lì, positivo, non si, non si usa più nei confronti dei pagani, ovviamente, di noi, dei romani e, della, e di quella potenza globalizzata che aveva distrutto Gerusalemme prima ancora il Tempio. Vi saluto e vi ringrazio, scusate la lunghezza, ma era un riassunto importante di decine, centinaia di video, di video dei nostri servizi per abbonati, prezzo di due caffè al mese, che eh, da anni il canale, attraverso eh, YouTube, offre a voi.